ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale io sono Maxi e questo è un glitch dei soldi da fare in due ragazzi visto che molti di voi non riescono a fare quello da soli ho portato questo sistema per farlo in due è molto più semplice eh, solo che in questo caso avete bisogno di un amico che vi aiuta quindi i requisiti sono un amico che vi aiuta una sessione sola inviti la base operativa piena di LG più una LG retro custom da duplicare o l'auto che volete duplicare potete duplicare anche le auto di lusso ma eh, i cloni non potrete venderli potrete vendere solo l'originale quindi evitate di duplicare auto di lusso perché non serve un cazzo e in più dovete avere il centro operativo mobile con una LG RH8 al suo interno quando abbiamo tutto possiamo incominciare a fare il glitch, andiamo nella sala operativa dove abbiamo i colpi e abbiamo una preparazione. Un colpo o una cosa qualsiasi, mentre il nostro amico andrà eh, in un lavoro da titano. Si metterà nella missione. Rimarrà nella missione con la sala d'attesa chiusa. A questo punto, ragazzi, che cosa dobbiamo fare noi? Andiamo nel party, ovviamente che siamo con il nostro amico e andiamo a unirci tramite parti al nostro amico ci arriveranno una serie di messaggi accetteremo tutti quanti i messaggi ci porterà in alto e poi in basso ritorneremo eh, nella base operativa e come vedete il simbolo crew non c'è più quindi questo vuol dire che eh, il trucco sta andando ragazzi sta funzionando a questo punto ragazzi che cosa dovete fare prendete la vostra LG Retro Custom o l'auto che volete duplicare e eh, la posizionate in una maniera tale eh, da poter creare una sorta di teletrasporto io ragazzi per risparmiare tempo la metto qui però potete anche usare il solito vecchio metodo di tappare lo sportello con il Vespino, con un'altra auto, insomma con quello che volete io la metto qui e riesco a teletrasportarmi abbastanza bene se la mettete di culo come l'ho messa io eh, è perfetta ragazzi a questo punto eh, fate bene attenzione a vedere che quando avete la scritta eh, per uscire se riuscite a teletrasportarvi come sto facendo io se c'è il tutto siete pronti a fare il glitch quando avete tutti gli elementi dovete premere x eh, triangolo x insieme in pratica insieme o quasi insieme io di solito li premo insieme e avrò sbagliato una volta su mine spawneremo fuori avremo l'auto la targa sarà cambiata. L'unica cosa che ci resterà da fare è andare al centro operativo mobile e metterla nel centro operativo mobile lauto. Quindi andremo in un posto dove potremo chiamare il centro operativo mobile. Io ci avevo in culo al mondo, Arcoso, però va bene. Entriamo nel nostro centro operativo mobile che deve contenere una LG RHA normale. Come avete visto, mi compare il diciamo il deposito veicoli pieno però io qui in questo caso non avevo la LG RH8 avevo una LG Retro Custom ma però per evitare impicci diciamo che magari mi diciate ma tu hai fatto, tu hai detto no vado a comprare una LG RH8 e la metto nel centro operativo mobile in maniera tale da non equivocarci tutti insomma no? da non capisse male come vedete avevo una LG retrocast ma adesso ci metto una LG RH8 appena comprata prendo, entro nel centro operativo mobile senza nessun problema l'auto che è nel centro operativo mobile va a... dentro al bunker non dentro al bunker, è dentro alla base ragazzi, scusate dentro la base operativa a questo punto uscite dal centro operativo mobile entrate in missione Entrate in una qualunque missione, un lavoro da titano, quello che cazzo volete voi, entrate e subito uscite ragazzi e il glitch è fatto. Sarete sbaggati e potrete rimettere l'auto tranquillamente in garage senza nessun genere di problema. O in un garage che volete oppure la mettete dentro al, alla base operativa. Ragazzi, se saltate questo passaggio eh, vi si buggerà. Io ho sentito alcuni che mi hanno fatto la domanda, ma se io salto il passaggio quello di entrare in missione, se salto il passaggio, quello di fare questo e quell'altro e la vado a vendere ragazzi l'auto vi tornerà una LG normale se voi saltate quel passaggio l'auto si ritrasformerà in LG normale quindi non avrete un cazzo, avrete lavorato per nulla, per un pugno di mosche in pratica quindi vi consiglio di fare tutti quanti i passaggi come vi, ve li ho elencati io ragazzi Detto questo, il video finisce qui, vi farò vedere le targhe che sono diverse La targa che all'inizio vi ho fatto vedere della LG RH8 normale Oramai è diventata la targa di questa LG Retro Custom Mentre la mia targa originale che era targata fanculo è rimasta fanculo ragazzi Detto questo, un saluto a tutti, al prossimo video, ciao a tutti